Qualora aveste un problema elettrico, ad esempio la lampada operatoria non si accende, potete controllare i fusibili che si trovano qui sotto. Se per caso aveste: aspirato un pezzetto di cotone e avete quindi otturato il tubo di aspirazione potete semplicemente toglierlo e sostituirlo ordinandoci tutto questo pezzo. Se non vi arriva acqua tutto è riunito, nemmeno alla, alla bacinella, al bicchierino e neppure alla siringa assistente dovete controllare innanzitutto la base della poltrona. Quindi togliete il carter verificate che vi sia pressione in questo regolatore. Nel nostro nuovo modello è comoda anche la regolazione delle frizioni del, dei bracci paretta. infatti abbiamo questi tre grani che basta stringerli con la brugola del 3 o in alternativa abbiamo questa brugola de, in questo caso del 5 che possiamo andare a stringere ma prima di stringerla dobbiamo prima svitare leggermente il dado poi stringere la vite del 5 e poi richiudere il dado. Attenzione se per caso la vostra poltrona non si accende o si è spenta prima cosa da verificare è questo push rosso che non sia così premuto dovete quindi riportarlo ripremendo in linea con la ghiera o altrimenti verificate che arrivi aria. Infatti il nostro riunito non funziona se non arriva l'aria compressa. Se non vi dovesse arrivare acqua un singolo cordone innanzitutto dovete verificare che non sia chiuso il rubinetto, quindi apriteli tutti verso la vostra destra. Inoltre dovete controllare di non aver chiuso accidentalmente la levetta verso eh, la tanica ok tipo in questo caso quindi deve essere sempre attivata verso il segno del rubinetto 1 ma anche la seconda tanica 2 sempre che è qui verso sinistra per effettuare il reset delle movimentazioni del riunito dovete fare così innanzitutto premere set per una quindicina di secondi infatti dovete sentire bippare in maniera continua tutto il riunito a questo punto dobbiamo prima andare su tutto con la seduta quando siamo in cima dobbiamo scendere di un, di un attimo poi saliamo con tutto lo schienale e questo lo possiamo arrivare pure al limite schiaccio semplicemente una volta il set cambia il ritmo quindi scendo tutto con la seduta quando saremo al limite minimo dobbiamo poi dargli un colpetto in su e poi scenderemo con tutto lo schienale Un colpetto e poi scendiamo con lo schienale completamente. E alla fine ripremeremo un'ultima volta set. E avremo finito il settaggio. Ecco fatto.